Quando è uscito l'iPad, per esempio, si pensava che, che quella fosse la soluzione, no? C'era quel periodo in cui era uscito eh, il Kindle e si pensava appunto che l'Apple eh, avrebbe risposto con, con un prodotto che potesse effettivamente essere la risposta, tra virgolette, definitiva alla questione eh, del tablet, no? Però mh, non mi sembra che sia stato così, anche perché poi il, il discorso è rimasto molto aperto, no? Su questo fronte, ma allora eh, di tablet ne esiste solo uno, eh, esiste solo l'iPad, eh, tutti gli altri che ho visto. Il Samsung, eh, no, ho visto solo Samsung in realtà. Eh, gli altri mi dicono essere peggiori. Il Samsung è un po' raffazzonato e eh, dicono che a chiama Android eh, funziona il Galaxy, eh, giusto? Rispetto all'iPad, non ce n'è proprio. Eh, chi ha riposto delle speranze nel, nell'iPad che potesse salvare tante cose ha semplicemente riposto delle speranze sbagliate perché l'iPad è, è se stesso è... diciamocelo Marlock ha fatto questo, questo giornale che si chiama The Daily che adesso è disponibile anche in Italia sull'App Store italiano e non so quanto costa costa poco bisogna essere abbonati ma perché io devo leggere The Daily quando nell'icona vicina ho internet? tutta internet tutta internet è tanta roba perché devo leggere The Daily? io sono abbonato a Repubblica su, sull'iPad ed è comodissimo comodissimo alle 6 del mattino in bagno a leggere Repubblica perché mi interessa quel tipo di, di, di notizie, voglio essere informato, eccetera. Eh, alle 6 del mattino non immagino di scendere dall'edicolante, che peraltro è dall'altra parte della piazza, eh, quindi magari in mutande non è bello. Eh, non è comodo, diciamo. Non è comodo, no. Poi io in casa porto gli zoccoli, eh, dovrei cambiarmi mettermi cioè, perché andare con gli zoccoli poi magari la gente ti vede guarda lì c'è Bonino con gli zoccoli cosa fai? Diventa diventato matto ecco no eh, Repubblica sull'iPad funziona è una cosa anche lì raffazzonata però funziona cioè perché io posso leggere quello che c'è su carta quella mattina lì che impone eh, diciamo l'agenda come si dice impone l'agenda io posso essere informato sulle stesse cose dalle firme che mi piacciono senza dover fare casini e eh, lo pago tipo un terzo di quello che costa la copia cartacea ed è una cosa che a me va benissimo. Questo dovrà cambiare, non so in che senso, però dovrà cambiare perché non è, non è tecnologicamente interessante, cioè è semplicemente la trasposizione di quello che c'è su carta sullo schermo non è tecnologicamente però per il momento in cui eh, la, eh, è la carta cioè la Repubblica su carta che mi interessa leggere allora mi interessa leggere una copia identica di quello che c'è su carta formattata esattamente allo stesso modo e quindi devi allargarla e stringerla per poter vedere tutta la pagina o solo una parte di essa però eh, funziona diciamo per il momento per quanto riguarda invece altre cose, io penso per esempio a Wired edizione americana che è uscito eh, su iPad, eh, io ho comprato i primi tre numeri che sono usciti e poi non ne avevo letto neanche uno, perché i contenuti non sono abbastanza interessanti rispetto a quello che si trova sul resto di internet, non sono abbastanza specifici in più diciamo che io li ho comprati per vedere come erano perché dicevano che erano interessanti in realtà su, su Wired non puoi neppure selezionare il testo e metterlo da qualche parte non puoi selezionare il testo perché? perché quando tu scarichi Wired sono 500 mega, mezzo giga per una rivista che è fatta ore. di una serie di immagini, sono solo immagini, cioè la riproduzione è un po' migliorata di quello che c'è sulla rivista. Tutto ciò che è stato fatto è semplicemente una riproposizione di quello che c'era già senza sfruttare le nuove possibilità. E quando c'erano nuove possibilità erano mettere un video, ma io quando leggo un giornale non voglio leggere un video, non, cioè non voglio vedere un video, non mi interessa, sto leggendo un giornale, perché devo vedere un video? A meno che il video non, non, non, non mi spieghi molto meglio di quanto possano fare le parole quello che succede. Qualche volta le infografiche possono aiutare io so che il New York Times fa bellissime infografiche ma le fa anche sul sito e sono meglio sul sito cioè guardo attraverso internet non attraverso una qualche app e internet è talmente tanta e ci sono talmente tante cose che è difficile senti eh, si parlava in passato, neanche troppo tempo fa, ehm, di giornali online e di modelli di business per i giornali online, visto che appunto eh, il modo in cui funziona e il modo in cui vengono finanziati ehm, cambia. Per quanto riguarda invece i libri, l'aspetto economico è di, di far sì che il ritorno sul, sull'ebook sia tale da permettere a una casa editrice di sopravvivere. Dimmi cosa ne pensi di questo. Cosa vuoi che ne pensi? Noi come Sugaman lo facciamo per passione e eh, non pensiamo di, di avere alcun ritorno economico da questa cosa. E lo facciamo perché ci siamo accorti che riusciamo a, a fare dei libri che ci piacciono, farli come ci piace farli. Eh, ed è un momento in cui c'è c'è la possibilità di fare tantissimo con niente cioè l'investimento per fare il Sugamang è stato di 167 euro in tutto perché? perché facciamo tutto in casa il sito l'ho fatto io c'è Simona Toncelli che, che, che ci fa le copertine io e Paolo facciamo un po' di editing un po' di correzioni sistemiamo le cose io faccio tutta l'impaginazione tutto quanto eh, la promozione ce la facciamo da soli e eh, non vogliamo avere un ritorno economico vogliamo fare una cosa da essere contenti di averla fatta e, e siccome io non sono mai stato un guardatore di televisione non sono mai stato un videogiocatore eh, sono un lettore eh, scrivo qualche cosa ogni tanto ma mi, mi fa fatica e questa cosa qua è la cosa più bella con cui posso occupare il mio tempo facendo qualcosa che, che mi piace io faccio l'assicuratore di giorno, te lo ricordo e la, la, la sera o quando hai dei minuti liberi pensare a queste cose qua è una cosa molto gratificante e questa è la maggiore soddisfazione eh, neanche Paolo che, che campa di scrittura e, e pensa di, di, di guadagnarci un granché da questa cosa certo, è, certo è che, che eh, la casa editrice è in attivo, è in attivo, e questa è una bella cosa però diciamo farci dei soldi o sopravviverci no Senti, eh, ti chiedo un'altra cosa, ma mi affido a, sia al tuo fiuto di pioniere, se vogliamo, sia alla tua esperienza di lettore eh, per quanto riguarda questa domanda. Come pensi che sarà effettivamente il libro del futuro? Io sono un conservatore sono assolutamente conservatore cioè non mi interessa come, come sarà fatto se sarà fatto lungo, largo se potrà avere tutte le forme che, che, che il lettore vorrà O oh, però quando io sento, parla sento parlare di enhanced book cioè libri aumentati con uh, i, i video e le foto tutto quanto no no a me mi dà fastidio proprio. Eh, non lo so, io lo so che siamo eh, una generazione multimediale, però io quando, quando ci sono i, i videogiochi, per esempio, che hanno una storia e quindi devi seguire il personaggio e poi ti racconta una cosa e poi fanno i dialoghi tra di loro, io mi rompo, mi danno fastidio. Togliete questa roba quando comincia il gioco. Allo stesso modo queste cose mi romperebbero anche se fosse un libro. Eh, quindi io da quel punto di vista sono molto, molto, molto conservatore. Mi piace il testo. E, e se poi il testo è un ipertesto o comunque sia non ho idea di come sarà però la lettura ha delle sue specificità che non possono essere replicate da nessun altro mezzo perché non mi piace vedere i video? perché il video dura 6 minuti io devo stare 6 minuti a guardarlo e lui ha il suo tempo dura 6 minuti non può durarne 4 perché l'ho deciso io non può durarne 8 perché l'ho deciso io lui dura sei minuti e io devo stare lì sei minuti a guardarlo la lettura invece mi permette di avere il controllo io il passo che non mi piace vado più veloce il passo invece che, che trovo poetico arioso e tutto quanto io magari ci sto anche una mezz'ora su una mezza pagina e, e... sono cose che, che, che per ora nessun altro mezzo mi ha dato quello che ti volevo chiedere ancora è: ah, come è... sarà nel futuro? no io eh... spero è emozionante come, come quello di adesso cioè come il come i libri belli di adesso o i libri belli del passato Senti, per quanto riguarda invece la tipologia di libro quel il genere di libro secondo te quali sono quelli che più gioveranno dal, dal passaggio al digitale appunto? Alla tua domanda non so rispondere, ti rispondo con la mia esperienza eh io leggo principalmente romanzi in italiano ma quelli che compro su Amazon sono, quindi in inglese sono praticamente tutti saggi perché eh, credo che sia solo una questione di lingua però. nel senso che io una scrittura tecnica eh, riesco a capirla molto bene in inglese mentre una scrittura eh, narrativa la preferisco nella mia lingua perché eh, riesco a emozionarmi nel, nel, nel modo in cui sono abituato fin da piccolo, mentre la scrittura di, di tipo saggistico, eh, se hai le competenze necessarie eh, vai avanti anche in una lingua che conosci abbastanza bene ma non è la tua.